Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, bentornati su Assetto Corsa Competizione in questo progetto, un po' pazzo di andare a replicarla 24 ore di spa. tra la quarta e la quinta ora tecnicamente a quattro ore e mezza perché ci abbiamo avuto in una delle puntate precedenti un piccolo problemino tecnico comunque sia eh, per chi non conoscesse questa serie si tratta di replicare fedelmente la 24 ore di spa quindi guideremo per 24 ore ovviamente non tutto di filato ma in singoli episodi che durano effettivamente un'ora l'uno quindi alla fine della fiera se ci riusciamo a arrivare avremo guidato per 24 ore e soprattutto ci l'avremo le 24 ore come la famosa serie 24 che però tratta di tutt'altro e non di corse. Tra Trapperti se ne avete vista vedetela perché è molto molto figa. Quindi detto questo ragazzi, se parte a freddo per replicare quello che succede durante le gare endurance dove devi salire e performare e ci andiamo a fare il nostro stint di gara da un'ora. Questa è sempre una fase molto delicata, io schiaccio guida, do tutto acceleratore e speriamo che, che vada tutto bene perché i primi giri sono quelli peggio in cui devi tirà senza far casino in più abbiamo due warning in questo momento siamo dodicesimi stiamo recuperando raga perché purtroppo eh, l'errore che abbiamo fatto in una de delle puntate precedenti ci è costato un pit stop che non era previsto e adesso bisogna performar subito eh, esatto qui diciamo che potevamo andare pure meglio in frenata comunque non è andata malissimo perché il problema è che ci abbiamo già tre warning quindi al prossimo warning finisce per drive through e potremmo rischiare che finisce qui a 24 ore insomma però adesso cerchiamo di concentrarci perché sarà molto dura guidare un'ora di seguito soprattutto cercando di dirà oltretutto sta iniziando a calare la notte quindi ci sarà il problema delle luci e delle temperature delle gomme che ovviamente caleranno e quindi calerà la pressione dovremmo alzare la pressione dei pit ma uh... Questa sta, molto meglio lasciate l'acceleratore, non fa scherzi, eh in pista ci stanno sia GT3 che GT4 difatti quella davanti è una GT4 però lo spinta precedente, tutto sommato, non è andato per niente male difatti abbiamo recuperato parecchie posizioni in questo momento ci ritroviamo in dodicesima posizione siamo in totale recupero ma più che il giro secco, qui bisogna essere super costanti senza far cacchiate tipo questa e levandoci subito dalle palle Hutchinson, qui eh, il rasoio elettrico, le avete dalle scatole, non chiude qui, eh non chiude, ti do una sportellata e faccio arrivare a Monaco, cambi pista praticamente. Ora, trovare subito il ritmo non è facile, abbiamo il giro veloce della gara per il momento. Ecco, specie se io faccio ste staccate così a freddo, praticamente ho tirato una staccatona clamorosa però tutto sommato il primo giro è andato bene dobbiamo controllare il consumo della benzina perché mi hanno detto che ho tirato di più e quindi ho consumato più benzina quindi dovremo andare a vedere quanta benzina effettivamente andiamo a consumare che sta scritto da qualche parte comunque well used 15.7 qui ci sta le ruche come al solito con cui non bisogna far casini sempre meglio essere più conservativi che esagerà avanti abbiamo Wallico che però è, un, è uno che ci ha doppiato praticamente sì. ora calcolate pure che noi stiamo praticamente con un p-stop sfalsato quindi la vera posizione non si sa si saprà la fine sta cosa un po' mischiate le carte perché tecnicamente non sappiamo mai in che posizione stiamo davvero noi dovremo fare uno stint all'ultimo quando mancheranno tipo 25 minuti di gara e, e questo potrebbe essere una rottura delle scatole però abbiamo pure il vantaggio che ultimi 25 minuti faremo con poca benzina e gomme praticamente nuove Ora, qualcuno ha detto che i freni andrebbero cambiati ogni 6 ore, sto, sto solo in faccia qui non mi aiuta Però, dice, se tu cambi i, i freni ogni 8 ore invece che ogni 6 ore, praticamente ti risparmi in cambio freni risparmi tempo Mannaggia, questa è un fatto uno schifo Quindi, ci cioè, dovremmo pure prendere sto rischio, in effetti andare a fare un cambio di freni in meno per il momento la macchina pare che frena in generale cioè non mi è sembrato niente di clamoroso bisogna cercare subito di spingere al massimo lì davanti vedo qualcuno, dovrebbe essere proprio il secondo comunque qui devo frenare i 150 metri ma devo ricordare perché non avevo proprio sentore del punto di frenata per il momento stanno girando un po' lentini, 2.23.7, tocca più un po' di Ritmo però partendo così a freddo non è manco facile l'importante è che stiamo recuperando pure sul secondo, che è quello che ci ha doppiato poi davanti c'è Williams, che so il GT4, oddio lo sta superando dentro Le Rouge questo purtroppo ci siamo ammazzati proprio qui lui l'ha appena passato E mo' lo passa pure noi cerchiamo di non perdere tempo perché questo... Svento la, Svento la bandiera blu come se non ci fosse un domani. Williams, tu c'hai il nome di una scuderia che amo, ma adesso sei più o meno lenta come loro, levete le balle. Car on the left. Eh, car on the left, se devi levare le le scatole però gli fanno bandiera blu e levete, no? Abbiamo ripreso il secondo Se facciamo trascinare da lui Potrebbe dare una mano Tanto le gomme vedo che stanno Le sinistre abbastanza bene Le destre iniziano a essere un po' sgonfie eh? Questo è un momento critico Perché mi ha naso non è il punto migliore per farsi prudere il naso, questo... il secondo che poi è... sto palico... io non mi ricordo di averlo visto prima noi siamo partiti in pole position questa gara, raga sembra incredibile ma se non c'era quel casino che avevamo fatto prima... nella seconda puntata addirittura, mi pare, alle rouge... probabilmente... Adesso stavamo in altre posizioni Staccato una per avvicinarsi a Valico Valico, il devi levare però eh far bravo, me devi far sdoppiare Il nostro calogero cassa alla guida, mi ero scordato di chi era il pilota Ok, cerchiamo di il più vicini possibile qui All'uscita delle ruce anche se lui se n'è andato, e mo se ne andrà perché loro le ruce lo fanno decisamente in maniera più eh, coraggiosa di me. Che alzo il piede dopo essermi ammazzato. Mamma mia, qui si sono presi in bel rischio ma non dovrebbe darmi niente. Ero dentro, assolutamente. Ok, stiamo in scia a balico che non ci pensa proprio a mollare, però. Eh, non è che ci fa passare? Ci fa sdoppiare? Ok, mannaggia la miseria, ci sta a far da tappo. Giusto valico, te chiami? Siamo al valico del Frontiera Mobile. Non bisogna assolutamente levarselo le dai scatole questo. E levate porca zozza. Questo non è il punto dove fa un sorpasso. Vero calò? Vero calò? Però qua giù invece potremmo provarci al filasse Sta Mercedes. Ho dovuto anticipare la frenata perché ho pure di finire dentro. E dai, Gesù! Eh la vedo male raga, non riesco a passarlo. Qui lui mi mollerà un pochettino. Ho visto che quasi più molla. Noi non mollamo, proviamo a mi affiancasse. Oh, uh, ci sto io. Guarda che devi fare. Eh, dia a lui che on the right più che altro. Aiuto, aiuto, aiuto, questo non molla. Questo non molla, aiuto, aiuto, aiuto. Mamma mia, mamma mia. Non so come ho fatto. Ok, ci fanno i bandiere blu, ma ora se ne andiamo, spero. Oltretutto loro tra esattamente 16 minuti inizieranno a fare i pit stop, mentre noi... poi ancora. Ok, l'importante è che se siamo leati le palle al secondo, adesso avanti c'è il non ho visto non lo stava perché comunque ci sono tutte i GT4 che sono rimaste incastrate ai box, non si sa perché? Ho eh? sono tutti i ritiri Dai su C'è stato davanti Ciglio Cico a 7 secondi e 9 Che è effettivamente il dodicesimo cioè uno con cui noi stiamo effettivamente in bagarre bene così l'ho fatta scivolare un pochettino eh la cosa per i gomme non è proprio il massimo dovremmo cercare di tenersi da conto perché ci devono durare altri 54 minuti tipo cioè non so bene dove sta scritto però forse 50 minuti non me lo ricordo dove sta scritto che cazzo non lo sta scritto 54 minuti a chili. è dura eh raga, è dura perché mo inizia a arrivare la notte e due ore di notte ne dovremmo fare tante, mamma mia, sta cosa mi metteva ansia ragazzi anche perché nella 24 ore vera giustamente la notte mica se la tutta uno, noi è vero che la spezzettiamo ma di fatto se fanno tutta la gara ehi scivola, scivola, scivola, scivola oh, ho lasciato l'acceleratore, eh, non fa scherzi bravo peccato ma perché stavamo a fare un bel giro abbiamo perso qualcosa da cico vabbè comunque non importa tutto a posto la continua a spingere ci sta sto tergicristallo che mi dà un fastidio che si muove così ma sulla bmw abbiamo quello non colla meglio Comunque vabbè, giro 2.23.3, un cito sbagliato, ce cioè, può pure stare a fine. Guardate, allora, non di sbagliarne meno possibile, perché sennò non recuperiamo un cacchio. Tanto male che dietro sta 2 secondi e due. Ma non c'è nessun motivo di tirarlo, è secondo, quindi... abbiamo preso qualche rischio alle luce eh? niente c costa 6,9 eh, facciamo scivola sempre così sta cosa mi preoccupa perché a fine tinte le gomme saranno belle che lesse su ok tira tira tira tocca tira a morte raga però non recuperiamo questa è la pista del cioè la curva dell'ingegnere eh, largo ho lasciato eh ho lasciato l'acceleratore non fa scherzi eh bravo, nessun guadagno, vedo che capisci stavo da un po' meglio in effetti eh. stiamo un po' al piede, non voglio rischiare ok, respiriamo, magari ogni tanto potrebbe tornare utile Per cui dovevo alzare il piede, non l'ho alzato, mannaggia a me Oh poi una cosa assurda raga a me viene da alzare Il piede in staccata, manco fossi un MotoGP E avanti tanto c'è un casino, c'è Cabezza Catalana Però uno con il GT4 Che ha rallentato un pochettino Cico Infatti sta a 5 secondi Quindi si fa poco scuro comunque Tecnicamente in gara sono le 8.49 pm Però non, non so di che stagione ho messo Guarda come ho fatto male le luci, mannaggia a me Non so che stagione ho messo Quindi che ne so che ora qui fa buio Cioè così occhio che non mi pare che manchi tantissimo che Mi pare che il sole sta lì a destra Boh Uh, fa scherzi una eh, ciccia comunque a BMW raga per fare endurance è una sicurezza perché è veramente gestibilissima Una giacca bezzas Cardalanas qui che si è messo in mezzo diamo una spintarella Oh E dai però Ho Capito che tu sei ginetta Ma come collisione? Bello eh, no, all'esterno qui Collisione, ma è lui che ha parcheggiato, io stavo solo a dire in amicizia di movese. Questa davanti è, è un'altra un GT4, abbiamo affrontato sto pezzo di pista in maniera veramente scabrosa. Infatti siamo più lenti di un botto. Purtroppo però questi ne potremmo mica monta sopra. Sei Atari. Stavolta non dirò in attesa dei Commodore 64. Eppure Latari siamo levati dai coglioni però Cico se n'è nato eh purtroppo raga sto stato un giraccio cioè, i doppiaggi ci hanno dato fastidio a noi quanto a lui Quindi non è cambiato praticamente nulla Proprio se giriamo a 2.24 la vedo difficile che recuperiamo qualcosa Sta sempre in pieno ormai se abbiamo rischi Ok oh, Ripeto che, ora dovrebbero iniziare tra poco i loro i loro pit stop e lì ci avremo un momento di de parità dei pit stop fatti poi dopo noi andremo sicuramente un'altra volta sotto, vabbè Comunque per il momento mi pare che la macchina frena Questa tecnicamente dovrebbe essere la quinta ora, quindi siamo entrati tra la quinta e la sesta ora se decidete di cambiare i freni dovrà essere al prossimo non oh, fa scherzi eh non ci volevano proprio sti warning raga facciamo qui warning avevamo molte più possibilità purtroppo adesso la, la capacità di correre è molto minata da quelli Noi ce la mettiamo tutta Guarda sto sole come rompe Siamo proprio in faccia Comunque sta qui costa 4 secondi e mezzo Dai cico Molla un po' per colpo Guardate, una volta che secco la curva prima sbaglio questa oh mamma mia Ho fatto una sgombatina per terra clamorosa Oh dai su Qualcosa su Cico stiamo a recuperare Non è che birde tanti sta a 25 secondi Cioè c'è sempre da calcolare il pit stop in più eh, però... Cico ancora non rientra 2.22.3 già e poi fanno sta cacchiata mannaggia a me, mannaggia, però cioè tutto quello che ho guadagnato il giro prima lo ributto così è difficile rimanere concentrati per tanto tempo, raga. pure a freddo è difficile, sinceramente, eh, perché tu sai che devi performare subito, non hai possibilità d'errore non puoi sbagliare manco un giro soprattutto non puoi sbagliare manco una curva, perché se pier warning è finita però vabbè, dai, non stiamo a pensare Troppo in là. Adesso fammoli rientrare i box, che vedremo che succede a parità dei de PIT. Come al solito il nostro calogero botta sta a fa' una super prestazione. Mamma mia, sto soli com'è fastidioso. Ci abbiamo ripreso. vieni qui Ti ho da dire una cosa uh, uh, uh. Ho lasciato eh Ho lasciato l'acceleratore Fa scherzi eh Devo imparare a fregarmene Se andiamo fuori devo fare così Mollare l'acceleratore completamente e Evitate prendere l'ultimo warning certe volte non me ne rendo conto, tipo quelli due che ho preso incollati il primo ok, ma il secondo non me ne sono proprio reso conto di aver fatto doppio taglio incollato uno all'altro Comunque prevedo un attacco a Cico nel prossimo giro Cico che macchine c'ha? C'ha una Nissan, ok staccata con i galoggia bella pattinata così in uscita Mi piace da soddisfazione anche se in realtà abbiamo perso un po' di tempo oh, così ci piace mazza metto il dito così ci piace in realtà ci ha sbandato abbiamo perso qualcosina ai pit non c'è nessuno ma ci stanno sempre gli stessi Mamma mia quando sarà finita sta gara quante volte avrò fatto le ruce Cioè adesso stiamo al 119 giro raga Ho fatto le ruce 119 volte bandiere blu C'è una GT4 che ci potrebbe dare una mano Oppure ci potrebbe ostacolare che ha GTR si butta dentro e mi sa che ci ostacolerà così occhio bandiere blu per lui è Urso Carlo No passiamo all'esterno ormai si supera solo all'esterno a sta curva Calogero specializzato in sorpassi difficili E adesso tocca a a Cico Cico puoi rendere le cose facili o puoi rendere molto facili? Porca puttana! Porca puttana, non lo sbatte! Mamma mia che rischio! Mi sono tirato una sfiga clamorosa, questo può rendere cose facili o molto facili Attenzione ci ha ripreso pure valico Mamma mia mi stavo già concentrato sul sorpasso, ho completamente perso il punto di. De... riapertura del gas, momento in me schianto. carico Carico micotto da capo, raga, che rosicata, porca zozza. Per fortuna che non mi sono ammazzato però. Valigo, devi fare i moto dico non ti devi mettere, che sono un po' nervoso adesso, eh. Mannaggia la miseria, lo carico comicciotto da capo, 5 secondi 8 cico. Cioè, qui toccherebbe sempre guardare il lato positivo, che è che sono ancora vivo, C ho la macchina tutta intera, però porca zozza, porca! Tutto il lavoro fatto è andato sprecato. Tanto adesso dovrebbero iniziare i pit stop, raga. Purtroppo ho buttato 4 secondi, che veleno! Oh, avete rotto queste bandiere, tanto non me levo! 5 secondi e 1 da Cico, eravamo arrivati sotto, raga, che veleno! La macchina sta diventando un pochettino più nervosetta però eh. sta succede? Devo assolutamente controllare le pressioni delle gomme appena becco un pezzo di retinio. 27.7, 27.5, 27.2, 27.2. Ok, sono un po' sgonfie quelle da destra, ma... Niente di clamoroso Per di Piacico, eh. Bene così, dai Poi era proprio questa la curva non mi so, se mi ha ammazzato Annaggia, no, non ci voleva essere un regalo, t'ho tirato una sfiga, appena ho detto che sta venendo a forte Ha mischiato da ammazzate rischio, ma non mollo l'acceleratore, me ne frega niente, non si molla, niente, anche perché se non esagero l'hai detto tutto un cavolo, cioè restando sto, Cico non rientra ancora Ovviamente noi non rientriamo Però non mi sento dedica la macchina ci abbia problemi Siamo a 54 litri di benzina usati Non riesco a capire quanta benzina ci rimane, ogni volta ritrova tutti gli indicatori Non è facile, qui ho tutto lascia completamente l'acceleratore raga c Ho 65 litri a disposizione. Abbiamo usato i 54. Non abbiamo fatto manco mezz'ora. Vabbè, poi dopo vedremo. Sa che stavolta dovremmo rientrare prima. Di solito tanto ce lo dice lui quando è il momento di rientrare. Vai su! Dove cacchio sta scritto? Bene! Sto trovando cacchio sta scritto, quanto tempo mi manca lo stint? 37 minuti mi mancano! Ora quando è istinto sono da un'ora, vuol dire che ho corso 23 minuti. Come cavolo è possibile Ho sono venuta sta basina in 23 minuti? Vabbè, comunque tanto ci dice lui quando dobbiamo rientrare. Su giro mi sono preso un po' di relax. Per riordinare l'idea, respirare, ci costa 2 secondi e 6. Adesso secondo me rientrano. Secondo me rientra adesso C'è pure uno davanti Non so chi è No non rientra cico Oh cico Mi ah, hanno detto devi fare pit stop si sì. C'è davanti una GT4 Speriamo che ci da una mano sta cosa La vista sta diventando proprio scura comunque ragazzi La 9 di sera presumo che il prossimo stint se lo fa marbuio ok attenzione che la GT4 darà fastidio a Cigo. si capisce bene che sta succedendo credo che lo sta sorpassando all'interno si è sempre Hutchinson Ora ci sono le vede dei coglioni oh uh, alle va on ok bravo così te cattive riagalò è ripreso Cico Ma tomo quello rientra Non è rientrato prima ma come scivola come scivola Abbiamo perso un botto perché mi scivola da morire Impressioni ok. Oh, mi sei rimossa male lì, mi sei rimossa male, un momento mi sciva. Eh, largo, largo, largo, largo. Non scherzi eh? Era un ma era ancora in pista. Sono appiccicati a Cico, lui muore e rientrerà quindi in realtà tutta questa ammazzata non è servita molto però non fa niente perché l'importante è recupera spazio. In realtà la gara non è contro De Loro ma è contro il cronometro. In realtà sono tutte così però vabbè. Vai Cico rientra dai, su. Oh non rientra Cicco, allora lo supera in pista Giraccio questo eh 223,9 giraccio bisogna ricominciare a spingere forte Questo pezzo se ne vanno perché escono molto meglio Cioè sono più bravi, non c'è niente da fare, che io vedi sento un pericolo qui alle rocce le pressioni sono a posto benzina abbiamo superato il, la metà del serbatoio che avevamo a disposizione eh? ora per quanto riguarda la benzina l'altra volta mi ha detto hai corso di più devi mettere più benzina io ci avevo segnato 108 litri Evidentemente non ci bastano, quindi dobbiamo caricare qualcosa di più Cioè, dobbiamo fare in modo di averci qualcosa di più di 108 litri quando uscimo dai box Potremmo provare con 114 Assezione carogero che è messo nel mirino cico Prova a fare la scorre qui all'esterno, poi si prova a buttare all'interno però chiude tutto, tacci tua cico, tocca cagare sotto perché pensavo di non riuscire a fermare in tempo adesso questo è il punto giusto, qui Calogero ci ha fatto una carriera lui alza, io non alzo, Il filo interno, mi dà una sportellata, cico vaffanculo Far bravo eh, Cico, ma che penalità? Ma mi è venuto addosso lui, ma che dovevo fare? Se vedi rating stile... Monsio Pilato della Ciccio a certe volte ti farò così car... C'è prova a Cico eh, a far bravo Vediamo se rientra adesso Cico, non rientra, manca adesso, ma questo non vuole fare pit stop? Oh ma gli avete detto a lui che deve fare pit stop pure ogni ora? Comunque, Calogero continua a viaggiare, siamo in dodicesima posizione Siamo davanti, un'altra volta Williams Ai Pit continuano a non esserci nessuno Cioè, a parte una GT4 che... Cioè, una GT4 varie GT4 Se non le leva questo prima di arrivare a staccata, sennò no ce lo troviamo lì in mezzo e ci rompe le scatole Oh! vedi che devi fare? eh? bravo calogero bene così ok qui il sole non si vede proprio più raga se non mi ricordo male questo era il punto dove prima dava fastidio e invece non c'è più sta proprio a tramontare. comunque non fa niente mancano 30 minuti esatti di stint ci abbiamo, ci abbiamo 52 litri a disposizione ne abbiamo consumati 67 e questa cosa non va bene Cioè da dire che mo dovrebbe consumare meno perché giustamente la macchina pesa meno però non so se tutto sto differenza andrà a colmare benzina che ci manca, leader in pit lane, attenzione, ovviamente purtroppo ormai non è su lui che stanno a fare la nostra gara, è difficile mantenere il ritmo alto comunque, inizio già a essere stanco, però noi non ci arrendiamo Comunque raga i freni frenano perciò io aspetterei a cambiarli. Il leader in pit lane penso che sta risci già. Oh, che cazzo è sta luce che si è accesa rossa sul tergicristallo? Ma c'era pure prima? Attenzione che quello che rientrava era Goot. Questa mi ha passato pure Panì. C'è Valentino Rossi, attenzione metti uno rossiere ai box ma cannone vero non mi fare a questo Parcheggio oh. da un'altra parte eh le merette eh. c'è un nome particolare che mi verrebbe pure da dire un'altra cosa ma non voglio essere insultate perciò un po' lunghetti qui L errore mio Dobbiamo assolutamente rialzare un pochettino il ritmo, eh? Questo dietro è l'Emeret, questo davanti... Oh, Mortacci, di Pippo! Questo davanti è una sgommata che ho fatto per terra, che è colore, è un po' tipo quello della Mert. Davanti è Harrison, che Ci dovrebbe avere una GT4, no, è una GT3, ma è doppiato. Eh, largo, largo, alzate il piede, eh? Alzate il piede! che muoiono le merette torna bello incazzato lui al contrario di noi c'ha le gomme 9 e io so che non ho preso nessun guadagno tranquillizziamo un attimo perché le merette qui sta a fare lo splendido lo vedo bello motivato ma calogero è più incazzoso di lui sta a scappare Harrison in questo momento siamo quinti ma ovviamente è un quinto posto irreale perché noi ci abbiamo dovuto fare un altro pit questo giro mi ha fatto veramente schifo un mare d'errori cerchiamo di fare un bel giro adesso per recuperare qualcosa Tanto c'è qualcun altro che entra in pit lane, ma sono tutte GT4 queste. Ma perché ci cambi qualcosa chi entra in pit lane? Oh, qualcuno usciva da pit lane, non so chi era. S momento siamo terzi. C'è Harrison qui davanti che non molla, eh, mortacci tu Harrison, ma quanto vai? ce la sta a mettere tutta, ma questo tira come un disgraziato bandiere blu eh. ma bandiere blu su per lui, però eh sì. Harrison, e eh dai Indiana Jones, e eh, va a fan firma, va Oh, bravo, vedi che è alzato il piede? Bravissimo Eh che cazzo Mi sta a fare un tribolare per superar Messo di più a superare quello che era doppiato che Per secondo in classifica Ok bravo calogero sta camber giro Oh mamma Che rischio raga però se non rischio non c'è niente da fare che eh, non recupereremo mai perciò tocca tu capiasse qualche... Qualche... qualche strizza, tocca tu capiasse, non c'è niente da fare Siamo davanti, ART con la GT4 ART che apparente sia stato per anni un portiere di buon livello anche se intanto regalava delle papere non indifferenti car on the left mamma mia che rischio che rischio che rischio eh lo so raga ma che devo fare? mi metto lì a aspettare che la GT4 fa la curva perdiamo un botto di tempo abbiamo perso pure così ma sicuramente di meno oh madonna santissima aiutaci tu Adesso tanti diciamo gli Harvis, quello dei de Iron Man <ride> Bello, mi faccio le battute e da solo Però l'obiettivo è cercare di migliorare dalla dodicesima posizione in cui ci trovavamo quando abbiamo iniziato lo stint Che qualcuno l'altra volta mi ha detto Dia guarda che sei migliorato tanto perché stavolta sei dodicesimo e io non me ne sono proprio accorto, oddio il muro, il muro, il muro, il muro Oh ho alzato il piede eh? Ma scherzi eh? Ciao! Io non me ne sono proprio accorto quindi... Eh, eh sì, vabbè però così non è possibile, sta macchina non gira più ragazzi, c'è qualcosa che non va Poi Ogni volta che esco mi tocca completamente alzare il piede e sta cosa è un macello Non so che cosa sia il problema ma la macchina non va più, o ho finito già le gomme Purtroppo in assetto a questa competizione non c'è un indicatore che ti dice come quanto sono usurate ti dicono le temperature, le pressioni, ma quanta gomma ti è rimasta, non te lo dicono. Io però non riesco più a girare, raga! E mancano ancora 22 minuti Comunque no, calcolando che abbiamo fatto 79 litri, 80 adesso, facciamo ancora 40 litri Non so se li faremo tutti, però... Mannaggia la miseria, mannaggia. Rischiamo di buttare tutto all'aria. Forse ho tirato troppo all'inizio e ho rovinato le gomme. E adesso stanno a durare decisamente di de meno. Cioè, 2.25.7 non ho fatto manco come giro d'uscita, forse. ci è a trovare la cena rottino digestivo vabbè comunque destra sinistra e rouge verso il piede tocco il cordolo rischiaccio tutto chi non risica non rosica devo rimbroccare in giro io dico che dovremmo iniziare a alzare un po' le pressioni comunque eh? de tre decimi secondo me tre decimi potrebbero andare bene adesso dovremmo ricordare pure a riabbassarle cioè ricordarsi quanto le abbiamo alzate e quanto le dovremmo riabbassare dopo quindi dovremmo iniziare al prossimo rettilineo a inizia a sistemarci le questioni del pit stop in questo momento il prossimo che dovrà guidare è uh, io diagonunatix che quello prima era lo stint divano di questo qui è decalogero in realtà il cambio pilota non è mica obbligatorio eh, però nel senso che ne potrei fare pure due incollati con lo stesso, non gli succede niente. il cambio pilota non è che ci fa perdere tempo. Regalo. Allora, iniziamo un'occhiadina a questione stop. Questo dice, che aggiungi carburante 120 litri. ma io li volevo dire che dovevo aggiungere 108 o che dovevo avere in totale 108 sono consumati 84 porcazzuzza non mi ricordo più ma sarà aggiungere cioè di fare in modo che a fine stinta ce ne 108 perché adesso sono consumati 84 questa cosa del carburante la vedo dopo ovviamente faccio cambio gomme Ok, c'è Fielding qui davanti che però si dovrebbe levare le scatole, insatto, eh, essendo un doppiato eppure la GT4. Il eh, prossimo pilota sarà Diego Lunarix, ok, c'era già scritto. Oh, oh, oh tacci tua, tacci tua. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ok, dobbiamo alzare un po' le pressioni però, abbiamo detto... Dei tre punti l'una, ok. Ora arziamo. La schermata così grossa a destra mi infastidisce Ho perso tantissimo lì alle rouge. Larghi, larghi larghi non ci riesco raga comunque qualcosa non va 1 2 3 1 2 ma perché faccio queste cose qui a me pare proprio il punto più adatto per farle e 3 1 2 3 1 2 3 ok tu uh, ciccia dove vai portaci tua a perdere un sacco di tempo ragazzi, sto a un pochettino del del vantaggio che c'eravamo costruito, ma va sicuro che scivola dappertutto, non riesco a capire se sono le temperature che stanno a cambiare, vabbè, poi la benzina la sistemiamo dopo eh. Adesso abbiamo gli Arbis a 5 secondi e Umbra che poi è il secondo vero, e sta a 37,5 anzi 38,1 ok vedete noi siamo terzi in maniera ipotetica, specie se continua a girare su sti tempi 17 minuti, benzina permettendo, che una certa sarà lui che ci dirà, oh devi rientrare. cioè Penso che ce lo dica sia per la benzina che per il, il tempo dello stint, non lo so sta cosa veramente. Lui c'è scritto 24 ore 108 litri, sarà 108 i litri con cui devo uscire. ancora 30 litri di benzina uh, forse un pochettino i freni stanno a lunga le frenate comunque ma poi che i freni che sono iniziati ad arrivare sono loro che mi stanno a frenare a largo io penso che la macchina scivola invece sono solo i freni che non stanno più a frenare adesso dobbiamo capire quanto consuma la benzina quanta benzina consuma in un litro perché non ci sia scritto da qualche parte che io non so dai gira su ok sta scritto sopra sotto voglio dire 3 litri e 78 al giro consumiamo quindi abbiamo 28 litri e 7 quanti giri potevamo fare? 4? Forse 5? 5 giri? Questa mi fa pensare che forse rientriamo un po' prima perché il nostro stint è ancora 14 minuti e 53 5 giri noi facciamo in meno dei 14 minuti e 53 quindi ho, consumo, ho contato male 3 litri e 82 vuol dire che se fossero 4 litri in 5 giri ne consumiamo 20 in 6 giri ne consumiamo 24, no vabbè C abbiamo 6 giri da adesso praticamente 6 giri, 14 minuti più o meno ci dovremmo essere. Come sicurezza stavolta carichiamo 110 litri. Vai galoppa, voglio fare il giro veloce all'ultimo. Vabbè scherzo, non esagerare. Eh. Comunque mi ci sono affezionato a sta cosa da 24 ore. L'idea è venuta così per caso, un po' pazza, e alla fine mi piace. Qui stanno a farla sempre male, ma penso che siano i freni comunque, raga. Non mi riesco a rendere proprio conto di che non frena, eh. Frenicchia. Però salivo largo a tutte le curve. Devo solo dai un po' più dei carci Mamma oh mia quando è apparso subito il messaggio Mi sono cagato addosso Mi guarda se non ho preso warning Comunque più o meno sto giro Stiamo a fare il nostro eh sempre gli harvest guidanti a 4 secondi e 3 ci vorrebbe che qualcuno di loro sbaglia raga perché se loro non sbagliano comunque diventa veramente tosta le pressioni sembrano essere risistemate comunque non so se ho sbagliato a alzare quelle pressioni però calcolando che andiamo a notte vabbè Opa, adesso lo lasciamo così poi se li eh, abbassiamo comunque lo alzate di 0.3 ogni gomma 3 clic a gomma quindi al limite se fa presto e torna indietro comunque un settaggio di differenza minimo diciamo Uh, lungo, lungo, lungo, lungo. Continuo a di che la macchina sta a freno a meno. Però non so se la macchina sta a freno a meno, so io che non mi riesco a regola bene col freno. Se tu solo sta più attento gli Jarvis qualcosa ci stiamo a recuperare, c'è pure un po' di traffico adesso gli Jarvis ecco, ci siamo arrivati larghi, lo lascio l'acceleratore poi lo riapro perdiamo tanto, per fortuna Jarvis c'ha da fare col doppiaggio ci avremo da fare noi con questo comunque è una GT4 quindi il problema è solo rimane non rimane incastrato dietro come stiamo per fare adesso noi con questo che è romano quindi se dovremmo capire tra di noi bravo vedi Beh, tra romani cioè, si capisce con un'occhiata lui ha visto dallo specchietto la mia faccia e era tutto un programma ha detto che me levo ok siamo arrivati dagli Yervis Che fatica ragazzi, ne la faccio più, mancano ancora 10 minuti e io sono distrutto. Stint di guida in esalimento, sì, lo so che mancano 10 minuti, ho detto io adesso. Troviamo sempre pure la benzina, sono rimasti 19 litri e 8. Vedete, il consumo sta scendendo adesso perché, più la macchina si alleggerisce giustamente più, più io un momento mi ammazzo qui ho alzato il piede eh ho alzato il piede computer che di ricchiapagliarvi sembra frega niente però non riesco a capire quanto abbiamo guadagnato raga sto stint non mi è sembrato spettacolare sinceramente quello prima era andato molto meglio purtroppo quel mezzo impiccio che i momenti si ammazzano secondo me ci ha sia fatto perdere 4-5 secondi condizionato un po' a livello psicologico perché mi sembra che prima stavano molto meglio forse ho accusato la paura di ammazzarmi o di de... fare un, uh, un warning o semplicemente invece solo che sto a peggiorare con la stanchezza Non è più impossibile. Oh! Forzate il piede eh! Forzate il piede! Eh, bravo! Però sta a fare una marea di errori. In parte sono di concentrazione, in parte ripeto, la macchina sembra scivola tanto, non so se sono i freni. Ho appena fatto lode alla BMW e da quanto fosse precisa per le endurance. attenzione che adesso Jarvis beccherà traffico ci sono altre GT4 qui quella di Bagnez che quando non gioca con la Roma ci dà una mano qui a fare traffico organizzato per recuperare le altre macchine bene così si trova proprio qui in mezzo a rettilineo prima dell'ultima curva cioè prima di curva 1 scarta a destra non so perché visto che non c'è nessuno... Ah no ma si è affiancato, si è affiancato. E mo noi lo so troviamo nel punto peggio invece ai bagnets. Mamma mia, lo so troviamo nel punto peggio raga. Spero che non fa casino adesso. Adesso è il momento sbagliatissimo per stagli vicino così... Ma no, io mollo raga. Non posso rischiare, non posso rischiare ecco che ho mollato, io ho mollato una pezza però ho i bagnets, eh non ho fatto apposta, te devi levare si sì, si sì, collisione, sto a prendere più SA sto a perdere più SA contro ASIPU sta gara che nelle pubbliche nelle lobby pubbliche vabbè comunque pure a far male la gamba in pratica se avessi fatto la 6 ore che ne so dei gaglialami invece che la 24 ore di spa adesso era finita Però, ripeto sto progetto mi piace perché ora arriverà la notte ci cioè sono tante Tante variabili e poi il fatto del casino che abbiamo combinato all'inizio più questi che stiamo combinando in giro per la gara, mannaggia a me, hanno un po' mischiato le carte rendendo il risultato più incerto. Eppure sto fatto che non si capisce mai in che cazzo posizione sono. Abbiamo ancora 13 litri di benzina, 5 minuti e 33 ok, siamo decisamente vicini agli Harvis, però io ne faccio decisamente più. stanco inizio a canna pure curva 1 con le gomme si sì, sono un po sgonfie eh. sì, questo dice che devo entrare a sto giro allora famo so due tu conti adesso eh se io rientro adesso mancano 4 minuti e 49 il tempo che faccio il giro ci mancheranno 2 minuti e 40 devo rientrare per forza adesso ragazzi la faccio fare un altro giro per forza Bisogna vedere sto discorso da benzina, c'è ancora 11 litri Io andrei a caricare 110 così per sicurezza alza il traffico c'è adesso qui Quindi se volessi caricare 110 Non fallo qui, non fallo qui Beh, Tu fallo dove pare, io non devo farlo qui che Jarvis si trova la strada occupata Noi ne infilamo due al prezzo di uno Com'è la pubblicità del di Dixon si sì, devo rientrare per forza adesso, ragazzi, tre minuti Cioè, ne potrei fare anche un altro di giro Ma non so, né in condizioni psicofisiche che spinge tanto E poi se succede qualsiasi casino veniamo squalificati, quindi Ora abbiamo dentro 9 litri, quindi per arrivare a 108 diciamo che partiamo da 104, vediamo che succede. Poi vorrei arrivare a 110. 113. Non facciamo casino qui. Ok, entriamo adesso. Vedo un cazzo con quel coso aperto. Ok, pit limiter Mamma ah, mia, sto de so demolito, raga Ecco che arriva una marea di gente che Ci passano Ma no, non so chi erano sta, sta corsia di box dura una settimana e mezza Qui tocca largasse per evitare di fa casino oh uh, uh, mamma mia che rischio che rischio ok così stiamo a 110 110, ci sono rimasti 8 litri, comunque in realtà potremmo pure... caricare sempre i soliti 108, però fumo 110, va per sicurezza così vediamo che succede, adesso tocca a seccare il punto della frenata tanto passa altra gente, quinto siamo quinti adesso, ok cesemo, pit stop, 110 litri, cambio gomme e pure gonfiatina settimi riesco a capire se abbiamo guadagnato o no, raga Sanarto, decimi cosa sa che abbiamo guadagnato un cavolo, pit stop, stop 8 secondi, 7 secondi 5, 4, 3, 2, 1 Vai, su Ok, siamo decimi Siamo decimi, attenzione, attenzione Olè, ragazzi La nostra uh, ora di gara ce, ce la siamo fatta non riesco a capire quanto abbiamo guadagnato Però secondo me qualcosina abbiamo guadagnato Non tantissimo, non è stato uno stint perfetto E probabilmente, ripeto, quella cosa Mi ha condizionato un po' a livello psicologico Perché c'ho paura di fare il danno Riusciamo ancora a resistere Senza sto benedetto warning che ci ammazzerebbe del tutto la gara Però a me il progetto mi piace Vi ricordo, per vedere il prossimo episodio 400 mi piace Quindi dategli dei pollici, spolliciate tutto E per quanto mi riguarda Vi ringrazio del tempo che abbiamo passato insieme E ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti